Sai che secondo me sta ancora registrando E adesso vi farò vedere in... Poi adesso lui arriva che stava ancora finendo qualche cosina nella nostra casa Adesso arriva prima di tutto questo è il nostro banner che siamo riusciti a creare in... Con tanta difficoltà con però Con tanta difficoltà che ci avevo messo tipo 10 minuti a crearlo Perché in realtà dobbiamo essere sinceri Abbiamo ho preso ispirazione dai vecchi post su Instagram perché io sono molto fan di Minecraft. E quindi in ogni caso vado lì dei, dei tutorial. Cioè, se vedo dei tutorial qualcosa, me lo salvo così se nel caso mi serve ci serve, appunto. Nel caso mettiamo il link per il um, tutorial e l'account. E ok, adesso che abbiamo finito di sponsorizzare. Andiamo avanti, a parte che sto vedendo la lag incredibile che sto avendo. Ovviamente io ho già sempre fame. Quindi mangiamolo Poi allora noi ci appena finito di cucinare, ci per 4 bistecche, è molto dentro. Guarda, neanche mi, fa, neanche mi fa le bistecche, è bellissimo. Guarda quanto è potente il mio computer, è davvero una cosa splendida, splendido, mamma mia. E se riesco a mangiare sarebbe una cosa bella Beh, andiamo a vedere, andiamo a vedere cosa, sta, eh, cosa sta facendo Lorenzo. E intanto... Eh. No vabbè, io sto cioè, praticamente preparando la, una specie di farm interna dentro la nostra casa. A parte che se voi vedete la render che c'è qua dentro, io adesso non posso andare un attimo da lui perché se no mi scampo contro qualcosa. Quindi adesso per un attimo in mare. Sì, guardate, guardate la lag io non so neanche scherzando devo modificare una qualche impostazione perché adesso è Ma no, che lag! ok vai, semi va? di barbabietola è così facciamo è così a te no ma a me non è così a me non è così non so parlare oggi scusate Aspetta. semi di barbabietola e semi di attimo. anguria perché dura le angurie Aspetta un attimo che... Okay. Tu, ovviamente, adesso, guardate un mech quindi... non aspettatevi troppo però si è infatti cioè, riesce non riesce neanche ad abbassare cioè, Guardate Ender Distance Ma sembra ad abbassare Ender Distance è Bloccato Wow Guardate Ma guardate Cioè non va uh, 4 oh madonna no, no. Oh si è, ah! si è bloccato Si è bloccato Punto si è bloccato ehm. Dobbiamo rifarlo Sei bloccato No ma no Si è bloccato No, scusate, scusate, scusate per Cosa questa è? difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Oh, oh, ok, eh? ok, va perfetto, adesso va meglio. Perfetto, um, non dimentichiamoci il fulcro di questo video, che sarebbe un attimo un tour della vanilla che abbiamo iniziato assieme. Perché è da poco che ci conosciamo, e quindi è da poco che abbiamo creato questa sì, vanilla come, assieme, come vi ho parlato nello scorso video. Perché era qua eh, Perché noi siamo partiti Siamo partiti qua vicino Aspettate erano tipo mille blocchi Una del genere E eh, abbiamo trovato qua dei cavalli Un attimo una cosa. Sto... Quando ho detto ah, sì, a venire insieme non, non intendo quella di Kendall dà bella faccia Eh Mi raccomando Che sì. non vi confondiate ah. un po' le, sì, per... le idee eh, Scusate Io sponsorizzo tanto questi youtuber Perché sono eh. quelli miei preferiti A parte questo dicevo che dovevo prendere Fiori Sì E adesso ragazza sì. allora, Scusate e... Parla Arriviamo al vostro... no, a casa... E yeah. ci vuole un'altra! buona qua un po' giusto, ho fermato senza... Non è un po' E non siamo ancora inizio con botte e le vere inizio la nostra stalla è col suo cavallo si chiama Blaze ovviamente molto bello. originale lo so che lo poi, so che poi Scusate. che poi quel cavallo l'ho dato io perché io mi sono preso un cavallo nero che è un carco veloce, Vabbè, più veloce Ma fare Nightmare? delle camere sono stupende le camere eh. okay. prima di, ovviamente prima di fare ah, prima... il canale ovviamente di questo video abbiamo prima pensato miglioriamo sì. La vanì perché ci va a cagare. Un... Abbiamo preso un... Ah, tipo uno store, c'è esterno. Non e... abbiamo ancora messo niente, però ci proveremo. Ok, è ah. tutto mischiato delle cestarie cioè, un po' a farse così comunque. Aspetta, un ma cucina, se, voi... divano, se vuoi. Un piccolo divano, sì. Se vuoi. E vabbè. Dammene sei... una, dammene una, dammene una. Vabbè, da appena. Trovanne una in giro da damela. questa è la sua camera, molto.. Lo so, adoro il vero e il magento, sono i miei colori preferiti. E scrivete sotto nei commenti qual è il vostro colore preferito. Vi metteremo un po' vicino Poi qua metto Ah qua. vieni vieni vieni Fai vedere qua guarda guarda, guarda, guarda. Ah si sì, qua è quella che sta Adesso costruendo Che è sta roba qua Che Non capisco Bambù, è bambù? A Shish. parte che poi ha invaso il mio territorio Questo piccolo Vabbè qui c'è una cosa Non so come chiuderla Quindi è scelto qui ma... Eh si sì, questo è un meccanismo Che vi farò vedere Adesso che per E qua c'è no qualche foglia. Sì due fiorellini Che ha invaso Eh perché non so l'idea Se sapete Idea di cosa fare, qua scrivetelo perché io non so niente. Sì, io volevo magari farci un piccolo storage per me visto che è il mio piano. Però sai com'è. Vedo che qua sotto, cioè sarebbe ah. stato qua. Realtà, Genio, faccio un. Vabbè, qua entriamo nella nostra. Vedete, ci sono molte leve messe male pure. Perché ogni leva, tipo questa che do... Ecco, questa toglie le scale qua sotto. bellissimo a parte che lui ha messo le ceste che si fanno la scala e poi possiamo rimetterle. Qua c'è più la chiusura. Che ho la chiusura la possiamo andare ancora più su Prima dobbiamo aprire qua Il tetto E poi si può salire con queste scale su un attimo una spadata Ah fa vedere anche il eh, allora, qua è messo E come si chiama? Il è la bussola sì. Ah si sì, la bussola che era collezione è riuscito soggetto. a trovare questo, questo oggetto in giro Dov è? Dov è? non mi ricordo dove abbiamo trovato oh, questo, No, questo oggetto in realtà Abbiamo preso un tutorial sì. In creativa Perché non sapevamo come si chiamava Non sapevamo niente L Abbiamo preso E comunque il post, il... il post Era russo E quindi non sapevamo come si chiamasse Io ti ammazzo In inglese, in italiano Io ti ammazzo E quindi siamo andati a prendere eh, Che c'è? Io ti ammazzo Perché mi Io, io, ti, ammazzo. io, io, io ti ammazzo A parte che te l'ho distrutto Quella volta in cui mi uccidevi ti ricordi l'inizio della vanilla? Ah si sì, quando ti ho messo quando ti ho spammato il kill Sì Già! E quindi ah, le poi per scherzo ho messo Ho mico! Preso... adesso Mi non c'è più l'ho tolto Non c'è vedere più pelle fa... fatto vedere la cucina Che oh. non le sei usare Logico amico mio non a la... Vabbè comunque qua c'è la cucina bellissimissima fagli vedere l'organizzazione sì, che abbiamo hanno queste ceste in si vedono dall'esterno perché perché non avevo voglia di prendere una cosa guardate si vedono c'è pure un buco un non parlare un buco oddio ok appena detto c'è un buco e <ride> l'ho fatto per sbaglio upsi e guarda, comunque vi faccio vedere l'ultima cosa che possiamo fare, perché è un tre, un sto è un mini bunker, è tutto il pietra tranquillo. Per Ma ora. perché vuoi fare sto bunker? Non volevo farle, cioè, poi volevo fare un po', non so se secondo magari, così, per bellezza, oppure anche un tutore, ceria. Cioè, e... Sì, dovremmo fare anche... Sono tra della Madonna. Sì, per dovremmo fare anche altri fireworks. Perché non sto andando a corto Posso sistemare questo buco visto che è il pezzo di terra Non c'è il pezzo di terra io Non so dove andate a finire in realtà Ce l'avrai nell'inventario cioè, Ah sì sì sì sì Sì dovrei averci Muoio, muoio, muoio, ci muoio Ok Guarda i miei pro skills. No sto allagando <ride> Un sacco Se le come un botto sul mio schermo <ride> Guarda, cioè Io sto vedendo il mio schermo Da me sembra Non so, sembra ancora più fluido di quanto è eh, realmente Non so neanche che mi lo Comunque adesso vado qua prendo le due cose Che poi noi quando siamo arrivati c'era questo mistero non so Avevo visto molti video di aerobrine che distruggeva le, le foglie degli alberi Guarda questo non l'abbiamo fatto noi Cioè ve lo possiamo giurare questo non l'abbiamo fatto noi Cosa? Non Non è scripted eh? Questo è fatto così L'abbiamo trovato così È vero! Stavolta l'abbiamo trovata così L'abbiamo trovata così mentre io stavo andando in esplorazione con le l'elitra Infatti ho tutti i file che avevo cioè, abbiamo ritrovato così, a metà, a metà, a metà alcuni. Questi qua che non hanno pure il senso, Ma cioè, guarda che l'aggo è tantissimo. Aia! Clicchi carota! Ah, C'è pure la lava qua sotto. Bella. Godo. Godo se muori, perché io... Sì, Godo, Mico... se, Godo se muori, ho, la, ho oh, una nel... stack e 16 di carote. Cioè, voi non potete capire quante carote abbiamo. Guardate la mia là, che bella. Che... Comunque... E' stato aerobrine, ha fatto qualche disastro, per andare a ha Ok? Ehm... Metti, se non provo, che adesso Che merda, ho dovuto I want to die eh, now, so I'm just... Ehm, uh, niente Eh, mm, mm, bravo. Ecco, Sette. A parte che c'è una roba lì a caso, non so perché l'acqua ma la tu non lì per fare ah no quella è la, la fonte in sono cioè, andare a quella al mare mi sono sfiorato poi... ho fatto un due giri vieni qua vieni qua, è... Vieni qua. È... Mi, mi è picchiato godo oh godo oh godo no no no no no no no no no no no no no no no no la no no no aspetta non ce l'ho Vabbè dai fammi male, me ne importa vai Noooo Muori adesso Oh ma, ma. ma dai Cos'è sto ghiaccio? Ma <ride> dove no? oh. sono andata sull'acqua? Ho tolto a metà vita Ecco, questo è succede che mi fai male Adesso non posso mangiare, non posso mangiare non mangiare Che bello, non posso mangiare è tutto in cucina, è tutto in cucina, c'è un botto di roba No, no, è bello che non riesco a mangiare Non posso mangiare, non è che non ho cibo Non posso mangiare, mi era dato uno stack di carne Ma non riesco a mangiarla. A parte che hai fatto dei buchi qua di merda cioè. No, no, in realtà sono stati Sono stati fatti così Ah, sono sta... ah, sì, capisco capisco. Comunque c'è la tua zappa o quella che hai Alice Sì, perché mi hai letteralmente Mi sono uno svelo Cioè, eh Cioè, una picconata mi sembra giusto, cioè La prossima volta ti ammazzo Oh, abbiamo fatto in abbondanza questi binary sono davvero ancora buonissimi però ci avevo messo un bel po' di prendendo tutte le cose se io riuscissi a mangiare magari recuperare un che quindi c'è lì oh finalmente ce l'ho fatta adesso questo è, è il tour adesso faremo anche un tutorial nostro scritto e di fare di una casa sull'albero che io avevo idea tipo, di farla no cioè di... eh, da qualche parte tipo qua sotto fare la... Casa oh, io ho dei piccoli problemi. Ehm... Eh sì, tu tu stai, fe tu stai fermo, non distruggere niente, non fare niente. Se tu fai le cose al contrario non funzionano mai, cioè falle bene. Cioè lui lo sa usare la redstone. Le fa malissimo, le fa malissimo, non sa usarlo Ora c'è tutto più senso Vero, ecco, cioè non, non devi metterlo Ecco, bravo, sì, così E comunque adesso vi, sa vi saluto e faremo ah, Se avete visto qua cioè... E qua Io è domani. dove abbiamo fatto la casa Abbiamo dovuto allungare vita Lui perché molto bravo e è Dove è stato castellato Di Fish cool. Giusto sto per... c'è altra terra? No, a scavare ah. <ride> Cioè io vado così io. Ti do, la, ti do la pala a spingere Guarda, abbiamo un'intera montagna hai decimato già un paese hai fatto un paese un paese Non ce ne ho più di terra c'è, un po' di terra Non di terra Non ce ne di terra Oh, fammi prendere un po' di terra Ho già io chi sei, fammi della terra No. ah vero non puoi eh perché ha un problema no ho, ho tolto ho tolto Costa. no al punto che ho tolto il video ho tolto il video proprio perché non volevo ho tolto il video ho, perché... ho tolto il video adesso non posso il mi è io non mi sembrava giusto cioè abbiamo fatto quella volta lì fare quella, quel blocco lì perché sennò quando ne avevo mi ha è... allargato per tantissimo come mi sono ritrovato solo e sono riuscito a prendere ho messo solo che potevo mettere in spectator o in adventure ho fatto la creativa dopo che non ho fatto quella cosa e adesso sì si può solo andare in spectator a parte che io non posso neanche fare ah, infatti non posso neanche usare la chat e a parte che mi sa che io non riesco più a tornare a casa perché ho finito i firework mm -hmm. ho finito i firework ma poi dai dai no, ci sono un qua. Poi volevamo fare tipo sopra tipo una terrazza per la, per la, per la, per la con la elitra Perché lui non la sa usare Io sono l'unico che la sa usare Semigli di grano, semigli di zucca, semigli di guria Però... Uh, no, io guria E poi per il tipo così E poi si posso spassarsi Non okay, c'è, mancato, non No, non c'è Sono caduto no, Mamma mia, sono catturato tutti che non lo eri Godo ma comunque sì, sono un buco a... profondo comunque um, se volete altri video di questa ah, io ti vedo qua a... Alla, vabbè. se volete sto, altri sto video salendo. della regioni... salendo volete... scusate sì, ci, sono guarda... cosa... ci sono due case in vabbè. comunque dicevo dicevo se volete vedere altri video di minecraft e di questa no, serie vero, insomma no, no, guarda di GTA visto che siamo su ma che dico? Di... Ma già che ci siamo, sì, è... di Brawl. Massimo. No, e mettete 50 like. E poi eh, reso, dico, non Mi sembra normale. <ride> non mi sembra. mortale. sì che quando traier dava a caso perché lì, non so. Non ho mai quasi, quasi mai giocato a Minecraft, certo? però lo guardo così sempre. Sì, cioè essere fatto tutto io, cioè, sono un piccolo eh, Non si bello. dicono ste cose. Eh, comunque or pro No, we are, we are, we are, E come si dice? Sì, basta che mi picchi va bene tutto Quelle paroline lì famose di, Perché noi accettiamo tutte le persone del mondo Che siano sì, brutte, ma... belle, altre persone, altre che le altre E io non voglio delle parole per questo E sì, ti Mi dispiace per voi che siete per questo video Non devo farlo mio... devo farlo facendo Devo fare. il, il taglia fa beh lui sta vedendo quello che sta facendo però è un po' poi di... <susurra> non so come se no tu per sbaglio dal mio Deleme del a me del a me dove me. sono che mangiava Non c'è un caso, non mi piace Quindi non trovarle, è a trovarle Eccoli, fino così nessuno ce le avrà più, sono sparita probabilmente Vabbè sì, ciao Un cratere Ehm Adesso si sì, anche despawneranno Comunque devo farlo non Devo facilitarmi Non ti trasfare schifo non ci uscirà alla fine sai quando ho visto l'altro villaggio? Quello fatto Quali? anche il Brewing Stand. Quell'altro là con le mille chiese. Oh, ah, c'è ancora di eh, Sono andato in un villaggio e dove, dove ho preso. c'erano 10 quattro chiese o cattedrali come le volete chiamare. E c'erano in pratica queste. erano un. sono riempito l'inventario con, con le Brewing Stand. E poi c'è la printa. Non tanto fuoco, perché, perché sì, lui ha il sfiga, manca sfiga. No, il sfiga Non togliermi No, davvero, non so perché Oh no, scusa, non ho capito Non lo so, sai, se mi rubi qualcosa di te se lo sai E avere certi buchini qua sotto, che io non si temerà mai Sei una persona brutta Ho fatto un po' di terra, no, vai ce l'ho io a te, la persona brutta cosa ho fatto male? il posto migliore per Mi sa che fai instant kill lo scrivo io instant kill. No, cavolo, Ma se Ma faccio kill Faccio kill future ball. Fine, è finito perché tanto non sono. Ora io devo sistemare il sei morto? Non ho capito Ho appena ricordato che avevo 42 anni Se li ho persi mi sparo Ok non li ho persi, però è notte, è notte? Vabbè, vabbè eh, adesso andiamo nell'altro video Perché se no arriviamo qua che saranno... Continuiamo a sarà mezzanotte sa... Insomma avete visto il tour? E vabbè è stato un po' così Così strano Non si tanto un tour però vabbè sì. quello che è andato andato eh, uh. se volete che facciamo un, tipo un mondo proprio dove togliamo tutto proprio non proprio togliamo i comandi togliamo tutto creativa eccetera eh, scrivete nei commenti e noi lo faremo e magari forse faremo anche in, in uh, come si in Hardcore così se qualcuno eh, muore E se volete visto che non li ho mai tagli proveremo per la prima volta a fare chiamano quelli in cui giochi con un blocco solo? Cioè inizi con il... Ah, no, la skyblock. Skyblock. Eh sì, eh, il problema è che io ho provato a installarla. E il problema è che non va. Amici, ma io cioè, non c'ho una persona normale. Che non, <ride> non va. Non si carica. Sarà il mio computer. A parte che hanno detto che non funziona, quindi non lo farò. E hanno detto che ti hackerà il computer. Vedrò se ne troverò altri, però non vi sicuro niente. Però comunque ci vedremo nel prossimo video. E... Ciao! Ciao! Bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, non la dovresti registrare No! Non ci posso dire <laughs>